da quando abbiamo cominciato a parlare di CMS stiamo parlando del 2009 quando noi abbiamo presentato in una giornata aperta a dicembre 2009 le realizzazioni con questi quattro CMS di riferimento e in questa occasione c'è qualcosa di particolarmente succoso e interessante che è la presentazione del nuovo, della nuova proposta di Drupal che verrà adesso raccontata da Mario Guarini, da Nadia Capotti e credo ci sia anche Sergio Montoni che sul, sul treno anche noi abbiamo un pezzettino di quelli che abbiamo dovuto partecipare che ha avuto questi grandi problemi tecnici quindi Mario e Nadia e a voi la parola è Questo nuovo, questo nuovo modello di sito. Anch'io non sono felicissimo di questo cambiamento, anche perché i risultati che avevamo ottenuto con i siti responsivi con il rispetto della struttura, io vedo che questo modello di sito non il nostro, ma quello che è stato proposto, ma è rispetto la struttura dei titoli. Abbiamo delle pagine di titolo 1. Prima si parlava appunto no, dell'accessibilità dovuta anche a una corretta struttura del documento. I siti, le pagine web sono documenti come tutte le altre risorse che vengono digitalizzate. E quindi così sono rimasto un po', però ho detto ok, andiamo, insieme e cerchiamo di togliere quello che non va bene in questo modello e di aggiungere invece quello che abbiamo sempre fatto, cioè lavorare sull'interattività. Avevamo allora, iniziato anni fa facendo pagine statiche, no? facendo pagine una dopo l'altra. Io addirittura nel 1996 ho fatto un sito di 6.500 pagine statiche. Cioè fatte a mano, o perlomeno fatte in una maniera strana che avevo inventato io, cioè con, tramite l'interrogazione di un file di Excel, venivano create automaticamente delle file, quindi mi sono inventato il mio CMS no, personale. Questo nel 1996 con grande porte aperte sul web e la voglia di proseguire migliorando quello che eh, già girava eh, abbiamo cominciato a pensare al nuovo sito un nuovo sito però fatto nel rispetto di quello che è sempre stato il nostro progetto cioè modulistica circolare interagire con firma albo e automatismi per la gestione dell'albo e della trasparenza e cercare di dare alle scuole quel valore in più che spesso certi temi, certi siti proposti non, non, non rispettano. Ecco, io mi sono... Ehm, ho cercato di analizzare alcuni siti con il famoso validatore, no? ho aperto alcuni siti fatti dalle aziende, io non dico quale nome perché già mi ero preso una, una cosa che io non uno... Però io ho visto i siti che vengono commercializzati come siti rispettosi e, e mi ritrovo che le validazioni manco iniziano. Mi ritrovo con delle validazioni che la norma dice se il sito non è validato tu non lo puoi pagare. E questo lo dice la norma. E allora come mai questa nascita di tutti questi strumenti innovativi non validati? E le scuole sono ancora lì a tirare fuori 7300 euro. Okay. Allora io eh, chiudo perché, sapete, io sono abbastanza polemico quando no, e lascio tra la Nadia perché il sito deve essere presentato da lei, perché è veramente una, eh, una grande rivoluzione in quello che era il, il nostro lavoro. Parlo solo di numeri: abbiamo attivato circa 40 moduli per le. La gestione delle richieste del personale, quindi le istanze, no? le istanze online. E altri strumenti molto utili, sta di fatto però che spesso e volentieri, come diceva Antonio, i nostri albi, le nostre eh, circolari, i nostri, la nostra trasparenza vengono gestiti in ambienti che non hanno nulla a che vedere con la scuola e non si sa neanche, se sono i dati gestiti in Europa. Da qualche altra parte. Quindi benvengono i controlli, benvengano i controlli di, eh, eh, come si può dire, eh, che si dica, rispettino queste, queste regole fondamentali, che i nostri dati rimangono in Europa, che la trasparenza sia veramente trasparenza e non trasparente e lastra, perché qua io mi vedo delle sezioni di amministrazione trasparente che non hanno nulla a che vedere con quella che è una corretta gestione di una struttura che deve essere fondamentalmente, come dicevo sempre prima, accessibile. E questo è stato il nostro impegno fin dall'inizio. Io eh, ho finito, eh, vi saluto di nuovo, passo la parola a Nadia che eh, illustrerà questo nuovo lavoro che ha fatto anche con la mia collaborazione e con la collaborazione di altri, Sergio che ha portato in treno e, eh, Panetta, e altri. Panetta, per il tema. Prima comincio a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con il qualsiasi. Eh, parlo di Mani parlo di Paolo Bozzo, parlo di Scampari. Paolo Bozzo mi ricordo in di invitare di la sfida, perché non c'era il breve di sfida. Ce ne siamo fatti di Paolo, Paolo Bozzo, io ho aiutato Paolo Bozzo e lavorando ragazzi che la sia possibile di notte su un sito di una scuola Ugo foscolo dove era la signora per poter mettere il sito fuori e poter testare il lavoro di qui. perché i signori dell'arte di Largo di non ci avevano neanche un momento uno spazio su cui testare figura un cuore Comunque ringrazio tutti questi che hanno già aiutato con il gruppo 7. I siti del gruppo 7, che 15 anni che si lavora con il 7, sono cresciuti piano piano grazie alle richieste dei dirigenti scolastici, dei di SGA e dei docenti. Oggi si chiamano donatori digitali. Una, una volta erano semplicemente dei docenti interessati all'argomento. si può fare, ok? Vediamo e piano piano siamo cresciuti. Quindi nei siti gruppa all'interno sono estremamente ricchi a seconda della scuola, dell'organizzazione tipica di una scuola. Non parlo di istituti comprensivi piuttosto che istituti superiori, ma di quella scuola, perché per fortuna noi abbiamo una grande ricchezza che è la scuola della... Okay. E laddove in una scuola si trovano un insieme di persone che vogliono fare in un certo modo, allora il sito da diventa una cosa veramente importante. È quella che porta all'esterno l'idea della scuola costruita per quelli che docenti, per un sito di istituto, per insieme dei ragazzi, per tutti quelli che operano all'interno della scuola, E questo nel rispetto a comunità, Italia è bella perché è diversa ed, ha, eh, ed è un insieme fantastico di culture diverse che però fanno un'unica nazione. Siamo diversi tra gli altri, tra proprio per questo. E grazie alla nostra scuola. Che posso dire perché come mamma vedo che i nostri ragazzi all'estero sono grandi proprio perché hanno fatto anche le nostre scuole. Punto. Siamo arrivati poi però a dire ok, adesso a 7 comincia ad essere 18, nel senso che i gruppalisti sono anni, mi dicono tra loro non vogliamo, non è vero, non si va avanti, però e arrivano i soldi del PNRR. Ok, benissimo. Allora perché non è per rinnovare il nostro GMS? 2 a 9, oggi 2 sì. a 10, 11, siamo già pronti, Conduco e comincio a guardare la, la cosa. Eh, dico la verità, eh, la, la famosa architettura dell'informazione, così come eh, a cui dobbiamo attenerci appunto per avere i soldi del PNR, l'architettura dell'informazione che è stata data e di quella che noi dobbiamo rispettare, non mi piace, la trovo pesante, la trovo ma perché poi io devo, devo scrivere a che cosa serve e che cos'è per andare a scuola? Mi rompe. Anche il genitore penso. Ed è così perché lì io devo rispondere a un servizio e in quel servizio ho una serie di casi che io devo obbligatoriamente confidare. Altrimenti il validatore mi dice che non c'è servizio. Ma chi lo dice? C'è? No, assolutamente no. Va bene, comunque. Uh, sono sempre polemica, ho segnato 40 anni, mi piace una scuola libera, pensante, però mi adegno e tutto di mezzo lo trovo. E facciamo tutte le quattro voci, con tutte le voci di menu, così come richiede il PNR, per carità. Benissimo. Pesante, mi piace poco, mi a compilare queste cose qui, chissà che. Però l'abbiamo fatto. Poi arrivo le voci. La di scheda di didattica, ma più bello, i progetti delle classi. Punto. Dico, ma che cavolo, progetti, i progetti sono istituto. poi magari progetti delle classi. Poi mi arrabbiante, perché? Perché conosco la scuola e dico, ma la scheda di progetto è una cosa importantissima. E la scheda di progetto nasce. È una cosa che ogni anno cresce grazie al lavoro della Commissione e grazie sì. alle delibere del Consiglio di ma allora, chi, sia, chi sono altri che possono permettersi di entrare nelle decisioni di un collegio di docenti? Questo a me piace poco. Poi ho parlato con Renata di mi dice, ma no, ma è una vecchia edizione quella di queste voci. Ho detto, Renata, io ti credo, però sta arrivando che ho scaricato la, la cosa da lì. che io è farlo, che se vada, mi stretto pure il tempo è tutta, tutta Poi ho detto, però la faccio come dico io, e la lascio libera, cioè le scuole che scaricheranno il pacchetto Grupa avranno nel tutorial il proprio come rifare il tipo di contenuto, i progetti, perché ognuno lo farà in ragione della, del suo modo superante, che riflette, suppongo, la, la, la sua realtà. È, è una scheda, che cos'è una scheda? No, è, è, è importante scrivere il progetto, insomma, io mi ricordo quando il mio figlio era piccolo, la prima cosa che ho fatto quando mi scrivevo la mia ed è andarmi a leggere, cioè, sono andata a leggermi, come era appunto tutta l'offerta formativa che andava al di là del per curriculum, perché ci ha rimandato un tempo pieno a ore sedutare, e non sapere oltre per al curriculum cosa fa, qual è la ricchezza che offre. La scuola mia fine, eh, non diceva mi Su questo, questo a me non è piaciuto. Quindi, in un certo senso, ho rispettato le richieste di Agit, eh, bene, in modo che le scuole non abbiano problemi nell'avere i soldi. Non condivido questo obbligare le scuole. A... È giusto che ci sia una parte eh, del sito che sia uguale per tutti, io pensavo alla parte burocratica, ma quando ho letto la prima cosa pensavo che bello, adesso sistemano bene auto e amministrazione trasparente, quello che ci deve essere di obbligatorio in ogni sito che riguarda le scuole, quella che chiamo la parte burocratica che mi rompe, dopodiché i docenti possono dare l'idea della loro scuola, quindi la parte dei progetti, con la parte di sviluppo delle arti tematiche che non c'è, perché se io vado al un sito del FECA di Milano, loro mi hanno sviluppato insieme di diritti tematiche che è ben diversa da quella di città, ad esempio, che è un istituto professionale e così via, perché è lì che ho l'idea di, di scuola diversa, eh, di scuola diversa. C'è l'offerta che mi dà la scuola. A me, come genitore, quando devo scegliere per il mio figlio piccolo, io, con me, studente quando devo fare la mia scelta per non mi è piaciuta, non la condivido, ma certo, la moglie italiana c'è una regola, la rispetto, però non, non mi è piaciuta e soprattutto in queste due luci. Contesto anche il fatto che dati soldi del PNR cominciamo a fare il sito e poi già tanto abbiamo tutto pronto e si cambia i validatori. ma validatore perché io voglio validare il tuo sito per capire se ci sono determinate voci e quindi tu mi ci devi mettere nel DHHR in un certo posto. Dopodiché dico va bene, eh, accurato che i siti possono essere dati con qualunque CNS, qualunque, non solo con il modello presentato, quindi ci sta bene un Giunta, ci sta bene un duppa, eh, Se dire in un webinar anche con qualunque altro CMS, pure proprietario. Non dico io, eh? Cioè, dico no, qui stiamo facendo qualcosa che non va. Tra l'altro, scusatemi, ultimamente appunto, apro uno dei siti con la parte di amministrazione trasparente Aula, con un sito, io dico vostro, di nel senso di WordPress, mi fatto chiaramente, sulla base di WordPress la e sottolineo copyright di quelli, eh no? cioè scusatemi, mi piace poco. Eh, io ci te personalmente tengo la libertà e la diversità la ritengo una ricchezza. Giù me la presentava le cose in un suo modo, presso in un altro e non in un altro. Vi ricordo le notate che ci siamo fatte appunto con i quattro CVS. Per, proprio per rispettare questo e... ma non è una scelta casuale, è una scelta che rispettava il nostro modo di essere italiano noi siamo lì proprio per questo l'università la voglio rispettare non mi è piaciuto questo cioè che, che, che tu debba validare il mio lavoro il lavoro della mia scuola con dei dati elementi che io devo portare per tutto lì ma tecnicamente non è così difficile eh? l'abbiamo risolta velocemente, è tutto Quella sera era là si è messo lavoro e si è sistemato tutto ma è serio questo discorso? punto di domanda è serio? io non lo so adesso vi faccio vedere il sito cosa mi ha fatto? Ho, ho rispettato non solo ho cercato di coordinare rispetto non solo di quanto chiedeva il dei nostri signori dell'Agia, diciamo ma soprattutto eh, rispettando le richieste dei, dei dirigenti scolastici e dei direttori di servizi generali e degli animatori digitali e non di 10 o 20 scuole, di tante scuole che hanno visto il modello, ok? Eh, le, ho, le ho convinti un buon numero a passare, le dico però non tanto per ripassare alle richieste agili del PNR, la leva che ho dovuto fare era stata guardata il gruppo 7, prima o poi finisce e restiamo sempre qui, andiamo in gruppo a 9 e per andare in gruppo a 9 rispettiamo il discorso del PNR, così almeno non stare alla scuola. Cioè. L'assunto è questo, perché quando è stato visto il modello questa ricetta non è assolutamente... Ma vi dico di più, io ho grossi istituti che mi hanno risposto no, noi restiamo con il 2x7 comunque. Molte, ma gli istituti anche da vicino, grandi, mutanti, che ti dicono no, mi spiace, soliti del PNR non li prendiamo. Quando 2 7 non ci sarà più e ci sarà il 2.9, provvederemo noi con i nostri fondi. Ah, però abbiamo il sito libero come diciamo noi allora ho detto se poi domani lo obbligo, andando ma non lo fai di management. allora sfrutteremo l'obbligo adesso no questo non mi è piaciuto bastava un pochino più di eh, libertà anche se ripeto noi abbiamo rispettato le richieste quindi tutte le funzionalità presenti in Google Sette, le abbiamo mantenute tutte anzi abbiamo aggiunto qualcosa di più Abbiamo visto negli anni quali erano le difficoltà, ad esempio, della segreteria per quanto riguarda le date di pubblicazione degli atti importantissimi perché ti possono portare dei guai, no? Bene. con al nome, quale sempre il sistema? In automatico, regione della categoria? scelta. È un anno di dare il contratto? Ok. Il sistema me lo pubblicherà in automatico 5 anni a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Eh, per, eh ma in automatico, eh, è una, una convenzione è tre anni, però, attenzione, se è una convenzione che è legata ad un PON, One PNR, di per restarci cinque anni, perché io lo devo lasciare il terribile per cinque anni, bene il sistema calcola e mi fa tutto da solo, questo perché se tu devi a togliere il lavoro alla segreteria deve essere anche funzionale, non posso obbligare gente a pubblicare due, tre, quattro cose. Dico, un amministrativo costa eh, al cittadino comunque, perché eh, prima diceva eh, Vitti, non, noi non pubblichiamo le cose, no. Eh, già la scuola mi, mi mette tutto per quanto attiene i eh, collaboratori esterni, per quanto attiene gli incarichi forniti, autorizzati dalla, dalla scuola. Eh, e suggera già la base, io ti metto l'INCA, io ti metto l'INCA l'indicatore di difficoltà di pagamenti, ma ce l'hai già pure chiave, ti metto l'INCA che va là. Abbiamo mantenuto tutte queste funzionalità per quanto riguardava appunto la, uh, la gestione, perché le scuole che avevano notato il sottotrupa, il sottotrupa non è una vetrina, è, è proprio usato come lavoro. È, e così si va avanti, o oh, abbiamo però, non ci siamo detti, ok, sentite tutto quello che vi chiedete, però questo spazio di aree tematica ben centrale, dove ogni scuola smetterà. metterà eh, le sue scelte. Sono ancora un po' erotico, quindi avrò determinate aree tematiche rispetto ad altri, le mando avanti probabilmente a creare arite matiche, cioè se sai del turismo o così via, più svolte in modo diverso all'interno di scuole ci saranno. Questo è quello su cui abbiamo puntato. Il sito è pronto, siamo delle strutture più che altro per, per, per la validità della, della cosa, ma lì ci siamo. Mi è piaciuto anche che questo validatore, allora, se il progetto è agile, se deve considerare tutte le scuole italiane, e quando il validatore che non tiene conto del fatto che il mio sito non è costruito con un brand. Cioè, e mi toglie che... il punteggio, non mi interessa il punteggio, perché, allora ad esempio adesso noi siamo 86 87, 100, 100. Ma 87 perché? Non sì, viene riconosciuto che non sono un complesso, sono un Dupal. Magari vada anche che deve essere un Dupal per piacere, con, eh, che parte almeno dal 9, perché sennò il Pustra 5 non funziona con Dupal, almeno quello. Poi, altra cosa che in questo momento non, non raggiungo il 97 che raggiungerei, perché se il prototipo è sul mio spazio, quindi la dichiarazione di accessibilità non tiene conto del dominio diverso e tu mi dici di no, eh, ma io so di essere a posto, quindi alle scuole quando metteranno nel loro spazio, la cosa si sistema. Ma per verità, mi va bene tutto, ma, ma appunto, se tu mi dici, Ministero della Pubblica. Tutto un webinar di tre ore a cui si dico, hai precisato che può essere fatto anche con HTML, tutto puro per carità, eh, pure con il CMS eh, appunto, eh, di proprietà e poi dopo il tuo valutatore valida solo se c'è un tuo 2.0 No, no, no, no, Perché se avessi avuto qui le sì, sì. persone interessate sarei andata a ci sono altre cose che non vanno. E mi spiace, non eravamo noi in contatto su. Io il quando siamo partiti. Laura, penso che tu possa fare la testimonianza. con alberto, non eravamo in competizione. Anzi, il nostro, il nostro era non, non esiste il CMS migliore, esiste il CMS che è adatto la mia realtà scolastica quanti anni siamo andati avanti così? penso che sia stato corretto eh? siamo ancora così siamo sì. ancora così? assolutamente eh? non mi piace questo no nel senso che siamo ancora ah lo credo proprio devo citare però anche perché abbiamo in mente eh, la cosa più importante che sono gli studenti e le persone prima no, per cui a volte le soluzioni tecniche ci hanno ad esempio il registro elettronico ci ha dato, perché quando avevamo il registro elettronico noi andavamo su una valutazione della, con i ragazzi e le ragazze senza l'incubo dei genitori con le medici. e anche con gli insegnanti che arrivavano con 6,29 o 6,91 o altro, e invece la scuola è e noi cerchiamo di interpretare con questo lavoro e con lavoro di Però Per aggiungere anche la quale più importante, noi due siamo diversamente giovani, non si parla, però, eh, avuto la fortuna di incrociare sulla nostra strada Sergio Ruboni che ha no, partiamo da Arturo Parenza che non è qui perché è un mio papà, il quale, eh, ha messo in gruppo.org il tema Multra Italia che già era rispettoso del T4 che chiedeva agito, okay. quindi a lui la grande partenza, poi con vedete lo sviluppo, con me con te e con una, soprattutto Longoni l'aggiunta di tutte quelle funzionalità che erano già presenti e ritenuti dai nostri dirigenti indispensabili e la diamo. Quindi non mi sarei ah, sì. no, no, no. Eh, appunto per, per questa cosa, questa parte pesante e non usata di un po', beh, dei, dei primi quattro tri eh, che stanno a sinistra, voci ci rimedevo con tutti sotto. Qui, eh? Allora, faremo degli incontri online, sia a livello relazionale, ma poi soprattutto volevo dare, volevo dare spazio alla, alle scuole in modo che potessero raggiungere so, le loro eh, richieste per quanto tiene di dare l'idea della loro scuola. E quindi bisogna fare anche un intervento di tipo costruttivo, che lo fa, esatto, è uscito. Quindi faremo degli incontri online, delle lezioni online, appunto per accompagnare questo. Questo è quanto.